Oggi io penso sia una giornata storica che non deve essere presa, come dire, così alla leggera. Il tema dell'acquisizione del parco della cellulosa viene da, da molto tempo, un'attività che, come ha spiegato poco tempo fa il comitato eh, di quartiere appunto che ha sempre difeso e tutelato il parco della, della cellulosa, strappato anche da speculazioni eh, delle edilizie, perciò è eh, un, un tema che, che nasce all'incirca 15 anni fa, dove eh, molte eh, amministrazioni o comunque dove la politica nel passato ha tentato di intervenire e che di fatto poi nel tempo insomma non si è riusciti ad acquisire questo, questo parco che oltre ad essere un meraviglioso polmone verde eh, del quadrante del Municipio 13 è anche un luogo di studi, un luogo eh, di, di botanica, dove all'interno e varie università insomma hanno portato avanti studi eh, appunto su questa tipologia di albero che è appunto l'albero che produce la cellulosa e come dicevamo presidente eh, questa amministrazione non per fare un vanto ma comunque dal punto di vista del verde dell'ambiente ha fatto molto siamo riusciti ad aprire dopo tantissimi anni di chiusura a Villa Massimo siamo riusciti ad aprire dopo tanti anni una parte del parco di Dormarancia, della Fadue, e oggi arriviamo finalmente all'acquisizione eh, del, del parco della Cellulosa. Arriviamo eh, dopo tanta fatica, lo ha detto anche il consigliere De Priamo, e su questo devo dire che c'è stato un, un intento unanime da parte di tutte le opposizioni eh, di, di questa amministrazione, perché eh, mi ricordo, e l'ha ricordato anche il consigliere De Priamo, noi abbiamo iniziato, il nostro percorso all'interno dell'amministrazione capitolina proprio eh, sul tema del parco de, della, della cellulosa, infatti il, la prima commissione fu proprio inerente al parco della cellulosa andammo come disse in sopraluogo, facemmo un incontro con eh, i cittadini ci riunimo all'interno eh, appunto del, diciamo di, di, di, di un casale dove si riunivano le associazioni insieme alla allora, Presidente eh, Vivarelli, oggi chiaramente assessore al patrimonio, e da lì iniziamo questa avventura sul parco della cellulosa. Tema che, che era anche. Un ritorno a tutti, Presidente. Di palma il microfono. Eh, Tema che eh, è anche all'interno del programma eh, del Municipio 13, perché il Municipio, ricordiamo su questo, non ce lo dimentichiamo, ha fatto veramente tanto. Sono stati fatti consigli straordinari, mozioni, ordini del giorno, insomma, ecco. Perciò lo stesso Municipio ha sempre avanzato l'esigenza e il bisogno di arrivare all'acquisizione. Ecco, con eh, l'allora presidente Vivarelli facemmo numerose commissioni, poi eh, l'ultima commissione l'abbiamo. Convocata appunto con eh, il presidente Ardo dove abbiamo espresso parere su questa delibera ecco, però per far capire che lo sforzo di questa amministrazione insieme all'opposizione è, è stato veramente titanico. E abbiamo veramente speso molto molto molto tempo eh, dove i cittadini speravano eh, in questa giornata storica e eh, siamo finalmente eh, arrivati quasi in diritto. addirittura da arrivo, ma come è stato specificato insomma, non, eh, non è la fine di un percorso, ma bensì è l'inizio si è parlato di uno stanziamento di 450 mila euro da parte del Dipartimento Ambiente, questo sempre per far capire che comunque eh, non, non si sta a dormire su questi temi, ma siamo vigili, siamo attenti eh, so che l'assessore Fiorini è in costante eh, contatto interlocutorio con le associazioni del territorio insieme anche all'Università la Sapienza, proprio per, eh, come dire, improntare questo studio di fattibilità. Perciò eh, lo studio, la visione, eh, il, il piano... Di, eh, di gestione eh, comunque si sta improntando eh, non, non, non si va avanti con improvvisazioni e bensì si sta andando avanti con le idee molto molto molto chiare eh, ricordiamo anche che si interverrà comunque sul verde orizzontale tramite l'accordo quadro eh, stipulato da questa amministrazione perché eh, sull'accordo dei 48 milioni interverremo anche lì una volta che quest'area sarà parte del patrimonio capitolino e poi interverremo anche sul verde verticale con eh, quest'appalto dei 5 milioni che oggi è in esecuzione ma ricordiamo che eh, mh, vi è anche l'accordo quadro dei 60 milioni che è molto avanti e che a breve verrà giudicato dove si interverrà all'interno del parco della cellulosa sul, sul verde verticale. Ecco Queste sono le, le azioni, sono, eh, come dire, è la visione che questa amministrazione ha improntato, eh, devo dire uno sforzo enorme eh, anche eh, da parte dell'assessore Fiorini insieme al, alla sindaca Raggi che con, con forza hanno chiesto appunto l'acquisizione di questo, di questo parco e ovviamente anche il piano di gestione e come ha detto il consigliere De Priamo noi eh, non ci fermeremo anche con le commissioni perciò inizieremo un percorso virtuoso eh, di, di messa in sicurezza del, del parco perché ricordiamo dopo tanti, tanti tanti anni di incuria e di abbandono le essenze arboree hanno sofferto eh, veramente molti, molti cambiamenti all'interno di questo parco perciò è urgente intervenire su quelle alberature che sono in sofferenza eh, sicuramente eh, ci vorrà uno stanziamento ancora più corposo eh, perché il, anche l'estensione del parco è molto ampia ma eh, questi 450 mila euro permetteranno di eh, portare avanti con un primo passo delle azioni cruciali per ridare vita, per ridare anche fruibilità a questo parco perciò insomma siamo sulla strada giusta. Io ringrazio innanzitutto la sindaca Raggi per eh, la volontà eh, per arrivare all'acquisizione di questo parco, ringrazio l'assessore Fiorini, l'assessore Vivarelli, ringrazio il municipio XIII che ricordo non ce lo dimentichiamo, ha fatto tantissimo eh, per questo parco, ringrazio soprattutto i cittadini che fino all'ultima commissione eh, hanno detto che noi abbiamo la bottiglia di spumante in frigo proprio per eh, stappare dopo l'approvazione di questa delibera. Ecco, perciò proprio per farvi capire che comunque eh, c'è un grido d'allarme da parte del territorio. Oggi finalmente eh, stiamo dando questo segnale eh, fondamentale, importantissimo, con grande gioia, con grande soddisfazione, perché come dire, la, la fatica che abbiamo speso, il tempo che abbiamo speso oggi, ecco, di questo ne stiamo raccogliendo i frutti. Perciò grazie Presidente, grazie anche alla Commissione Patrimonio, e alla commissione ambiente insomma, per aver pazientato dopo quattro anni e mezzo ma insomma questo è eh, come dire un raggiungimento, una vittoria di tutti, di tutti quanti e di questo ne sono veramente felice. Grazie presidente, voterò ovviamente favorevole anche all'ordine del giorno della consigliera Iorio. Grazie.